Ma cos'era il tarlo che mi si mosse dentro? Così, tutto a un tratto, come il tonfo di un sasso in uno stagno. E così come un sasso ti fa mille cerchi che si spandono lentamente a diramarsi e a perdersi più là dal centro dell'acqua. Una sensazione sgradevole si allargava sui miei sensi man mano che il treno avanzava nella stazione. Un che di impertinente si insinuò nei miei pensieri. Avevo un qualcosa dentro che si agitava nella melassa del mio torpore onirico. Il treno si fermò, sferraiando, scaricò aria compressa dal sistema frenante. Fuori, sulla piattaforma, nessuno attendeva questo treno, e tantomeno nessuno scese. Mi sporsi un po' più là, mi dizzai le lenti sul naso e gettai uno sguardo oltre. Dalla cabina di controllo, un gabbiotto a vetri finemente incorniciati in un telaio in ferro battuto in stile froleale, nessuno stava dietro al quadro comandi. Nessun capo stazione fischiò al capo macchina. Ma ora che ci riflettevo, non era neanche passato il bigliettaio. Una leggera tramontana piena di malinconie scompigliava le chiome di gaiardi e eucalipti appostati di fianco alla stazione. Per il resto, l'unico suono che si avvertiva era il tipico brusio sommesso dello scompartimento. La stazione era deserta. Allora mi venne in mente, colsi il bandolo della matassa che sciolse la mia inquietudine. Balzai violentemente in piedi, facendo trasalire il mio dirimpettaio. Sporsi la testa fuori dal finestrino. Mi voltai da una parte e dall'altra. E finalmente ricordai... Il fiato mi si arrestò in gola, una doccia di brividi, come spilli, presero a pungermi sotto la pelle. Noi, da quella stazione, ci eravamo già passati, sicuro, adesso lo ricordavo bene. Per uno strano scherzo dal destino, il treno aveva fatto posta nella medesima stazione.